il nostro fratello. Sì, e sì, eh sì perché stasera papà e Daniel vanno a giocare a calcetto sì, e per la prima volta forse faremo vedere Daniel. Yeah. Oh, vuole, Ma Anastasia! L'hai lanciata sulla parete della piscina. Ah. Oh, che qua? Che carine, siete nell'acquario? Vai giù, vai sott'acqua, Anastasia. Vai anche te. Hai paura? Non riesci ad andare sott'acqua? Guarda un attimo, guarda via. Finito il bagnetto in piscina, amore mio? Sì, sì? adesso andiamo a fare la doccina. Asciughiamo i capelli mettiamo il vestitino Poi la mamma va a fare mezz'oretta di ginnastica E poi andiamo a prendere Daniel Ok? Sì Va bene Andiamo a lavarci? Andiamo ad asciugarci? Sì E da bacino Amore ti sei preparata? Ma sei bellissima Fammi vedere Sei stupenda amore mio Tocca i miei capelli Mamma come sono morbidi, bravissima! Invece Vanessa cosa sta facendo? È fuori a prendere il sole. Sta prendendo il sole, va bene. Io lo concediamo finché non dobbiamo uscire, ok? Sì. Bella che sei, bella e brava. Carina, ci stiamo abbronzando? Con le patatine? Guarda che tua sorella è già pronta, io adesso faccio ginnastica e quando ho finito andiamo a lavarci, okay. ci prepariamo, che poi dobbiamo andare a prendere Daniel, ok? okay. Ciao, Ciao vane oh ma ti sei addormentata dobbiamo andare a prendere daniel vane dai svegliati vane oh. dai amo ti sei addormentata per una nuotatina in piscina tu vieni con me a prendere daniel hai voglia? no neanche tu? ok restate tutti con papà? Ho anche prendito. tu? Non hai voglia di venire con me? Eh? Siete rilassatissime E allora vado a prendere io, vado io. Vieni? Venga. Dai vieni con me Allora tra 5 minuti andiamo Ok? Stiamo andando a prendere Daniel E ci vediamo dopo Ciao Ciao amore Ciao Buongiorno ah, ciao, ciao, amore. ciao Ragazzi Vanessa l'ha ripreso E... Non so se si vedrà in faccia, perché lui non vuole. Comunque, vediamo cosa riusciamo a fare. Non ditegli niente, eh! Ragazzi, siamo al campo, eh? Tra poco iniziano e vedremo Daniel giocare. Nascosto! Daniel! Daniel! Che palleggia papà e Sabino. E papà e Sabino si confondono. Vuoi giocare a pallone a settembre? Vorresti? Hai capito? quindi Sabino l'anno prossimo allenerà la squadra dei bambini dove va Antonio, cioè in questo campo, in questo quartiere, se vuoi andare c'è Sabino che ti allena. Sarebbe bello, vero? Ti va? Poi Ma l'anno del... prossimo con noi nel 2023? Come? Nel 2023? No, a settembre, quando inizia la scuola iniziano anche le attività sportive, capito? Quindi se vorrei cambiare, due sport non posso farti rifare. Due sport non riusciamo a farli perché tu studi e non e devi studiare, poi anche il catechismo. Come va? Bene, bene, amore. Vi siete sentiti a distanza? No. Sì. Sì? Ma state stati No, Mamma, ci vuoi venire a vedere? Dopo vengo, eh. Tanto tra un po' finisce il primo bene. tempo. Ecco, è finito il primo tempo, amore. Buon appetito. Piatto pulito. Piatto pulito. Lecca dille. Ditto. Yeah. Cosa fai? Lo spiedino di patatine? Mmm, che buono. Me ne offri una? Eh? Sì. Grazie amore. Amore! Basta, grazie. No, Basta. guarda eh, eh, che arriva. Guarda che arriva. Buone, amore? Sì, sì. Vane? Buone? Sì. Quante zanzare ci sono stasera? Sì, sì, sì. Eh, te le... Tantissime. tantissime. Sì. mangio vediamo come lo mangi questo spirino. Man, lo mangi? è bellissimo ci stanno divorando le zanzare eh? ti ho messo i cerottini adesso vediamo se riusciamo a sollevarci un po' dove sei a giocare? c'è anche Vanessa? Sì. ok e adesso aspetta che finiscono la partita e andiamo tutti insieme va bene dai! Vai, vai, vai, vai con lei Sì. Hours later. Festa finita Partita finita Adesso dove andiamo? A fare la nanna, nanna. Sapete ragazzi che, anni, che abbiamo vinto Alex. Eh sì Abbiamo intravisto adesso alla fine Un tuo compagno Ma non l'abbiamo salutato Lo salutiamo adesso Ciao Alex Ciao allora, il video è finito? Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e, e... lasciate un bel pollicione in su. Chi salutiamo stasera? Alex. Alex <ride> l'abbiamo già salutato e... e Imran e anche uh, aspetta, eh, Francesca? Francesca. No, aspetta, Francesca Francesca eh non li abbiamo segnati e non ce li ricordiamo tutti. Al prossimo video, ciao! Ciao ciao! Come? Mamma mia che figo, ma chi è? Fuori onda! Come è andata ragazzi? Tutto bene? Siete stanchi? Mirto? Un bel Mirto ce lo beviamo? Non parlate troppo, eh!